Eccomi qua, ciao a tutti! Allora, prima cosa che vi devo aggiornare con, con l'iPhone, praticamente. Ehm, aggiornamento: questo eh, mi hanno rimandato il mio cellulare, si. Sì, non mi hanno riparato, si. Sì, ehm, L'hanno detto che è stato la mia colpa, praticamente perché il cellulare non va. Io invece, che ho detto, lo faccio vedere finché in garanzia mi dici no, praticamente dopo adesso dovrò andare al Apple Store e sentirò quello che mi dicono ma questo qua ci cioè, farò poi la prossima settimana, ci andrò la prossima settimana intanto questo video qua vi volevo far vedere i miei acquisti di, ultimi, di ultimo mese, ecco Ehm, quello che ho fatto, quello che ho comprato, così almeno ci passiamo una mezz'oretta e niente ehm, i fiori ho comprato un po' di fiori e ne ho messo i fiori anche sul balcone qui sotto invece mm, eh, ci ha messo la mia suocera e gli piacciono piantare i fiori eh, abbiamo piantato un po' di fiori vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho comprato anche questi cortelli, questo cortello qua praticamente, Ballerini, taglio benissimo. Non so se avete mai provato perché io ho ormai cortelli che non tagliano mica. Guardate, taglio un po' di specchio. stare attenti perché qualche volta mi sono tagliata anche un po' la pelle. Perché veramente buono. eh questo qua, infatti, ho preso solo questo. Volevo prendere anche uno più piccolo, però ho detto ci provo perché ci sono tanti coltelli che non tagliano. vedere anche questo è buono avevo quelli dei cinesi però non andava bene L ho buttato via e ho ricomprato questo ho comprato anche questo qua tengo il burro perché mio era, era di plastica si è rotto ho comprato questo prendo un altro portello perché non vorrei che con quell'altro ho tagliato la cipolla che dopo sal di cipolla al vero in vetro, il coperchio in bambù. A me piace. Ho acquistato anche questo porta spezie. Non so se vi ricordate tutte le spezie qua che c'era un casino. ci ha messo queste etichette qua che così si staccano e li, li rifaccio. È molto più ordinato così. Ecco un'altra cosa che l'abbiamo acquistato è questo specchio qua che l'ho messo adesso al posto della pianta che c'era una pianta qua. Intanto lo tengo qua poi non so se devo rimettere da qualche altra parte adesso ci guardo però intanto lo lascio qua. Poi invece l'avevo messo le calle che prima c'era un più, ormai poverina, vedete questa, questa ormai la devo buttare via, però mi piace moltissimo le canne. A parte quello che ho fatto vedere già prima, ho comprato anche la terra, questa qua di Max Factor, perché quell'altra vi ricordate che era tutta, era da buttare via, ecco. e poi ho comprato anche questa qua. Questa è molto bella, anche questa terra molto bella, guardate Adesso l'apro Visto che cioè, io lavoro sempre in mezzo alla gente, no? adesso ho la nuova legge che puoi non usare la mascherina Io la mascherina la uso sempre ecco. Anche quando, quando andiamo a lavorare, ma tutti noi usiamo la mascherina, ecco. Visto che usiamo la mascherina, io non ne trucco più di tanto. Cioè, l'ho comprato queste, così me le metto, non so, l'estate, quando non metto una mascherina, ma metto la mascherina, ecco. E allora mi sono comprata, ricomprato, non so se avete mai provato, questa qua della Collistar. Queste sono ehm, le gocce magiche viso, concentrato, auto abbronzante, effetto ultra rapido. Infatti vedete io mi sono messa qualche giorno fa e sembro abbronzata, ecco. Non, già non mi trucco, non mi trucco, preferisco mettermi queste gocce qua. Vi faccio vedere come eh, l'avevo già comprato tanto tempo fa, così evito di truccarmi. ci vedo solo questo. Ci vogliono poche gocce, metti sul viso, basta. E... e niente. Adesso vi faccio vedere Avevo comprato anche queste anelli qua, vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere così. C'era una fiera qua vicino. C'era un ragazzo, un bimbo, ecco. C'era un bimbo che era che vendeva con la sua mamma e ha detto vabbè lo comprerò dai e sono in argento, pagato poco ecco, sono in argento però li ho comprati sono molto belle secondo me, oggi vi faccio vedere tutto eh adesso andiamo, faccio vedere anche le scarpine che ho comprato anche la borsa, anche, la borsa. anche qualche vestito, andiamo a vedere ah ecco Eccoci qua, faccio vedere la borsetta che mi sono comprata, la borsetta, l avevo pagato 20 euro questa borsetta qua, non ricordo neanche dove l'abbiamo comprata, ma vabbè comunque a mercato, a mercato ho 20 euro ed è di Carla Feroni, non so che marca è, vabbè ce l'ho anche l'acqua. Questa qua l'ho preso in chiesa per Pasqua. E' ancora lì, perché non mi sono messa la borsetta per Pasqua. L'acqua. L'acqua benedetta. Allora, poi mi sono, visto che avevo comprato quella borsetta qua, per Pasqua non sapevo cosa mettermi come, scar come scarpa, ecco. Io i tacchi. Non vado tanto d'accordo con i tacchi perché non usando mai, sono, non sono più abituata ad andare con i tacchi. Ecco 18 anni non era così, perché 18 anni ti metti i tacchi quando vai in giro no? adesso. No, allora mi sono comprata anche queste scarpine qua. Beh, giovani di oggi diranno una scarpa da vecchia. Ragazzi, una scarpa da vecchia, sì, però, dato la mia età, bisogna che metto queste scarpe qua. E secondo me sta bene con quella borsetta qua. È vero? Sì, Poi, un'altra cosa. Sono andata allo stock. C'è uno stock qua, da, di vestiti. Sono passata lì un giorno ho comprato un po' di vestiti. <coughs> In tutto l'avevo speso su 80 euro, ecco. Adesso vi faccio vedere, però, i vestiti non piacciono tutti. Infatti, qualcuno mi hanno già bocciato. Adesso vi faccio vedere. Allora, prima di tutto ho comprato questo cardigan qua. Questo è bello. Sempre da vecchia, giustamente. Ma no, dico così perché i ragazzi di oggi quelli che hanno 16 anni dicono guarda c'hai i vestiti che lasci stare ecco dico per esperienza ecco questo qua tipo un coprispalle che è molto leggerino che me hanno detto d'estate poi questo qua poi ho comprato anche questo vestito qua questo è bellissimo Sempre molto classico nero questo va bene adesso aspetta poi ho preso questo questo da desigual però come dico sono, tutti, sono tutte le cose diciamo di marca però così questo mi hanno bocciato anche l'altro mi hanno bocciato questo ditemi voi se posso mettere un vestito così questo un vestito invece così sarebbe poi di questo sarebbe poi di Ralph Lauren però eh, a casa mia dicono che questo sembra un vestito da... sì, da vecchia. Però non mi sembra tanto così brutto. Voi che ne dite? Questo mi hanno proprio bocciato. Secondo, secondo voi è da bocciare questo? Già. ci metto la cintura blu. però ho comprato anche la cintura, adesso faccio vedere. Cioè, secondo me non sta male. Ma cintu un cinturino da poco, è eh, da, da qualche euro. però. Aspetta. secondo voi questo cioè non saprei cosa metterci sotto anche se ci metto una scarpa nera forse è meglio beige però beige non ce l'ho non lo so a questo punto perché quando la gente ti dice no, no guarda questo qua è brutto dopo ti viene in mente anche te forse è brutto veramente no e... Ditemi voi se è brutta veramente o, o posso usare, secondo voi. Va bene, è tutto qua. Ed eccoci qua, vi ho mostrato tutti i miei acquisti. Aspetta un attimo che mi metto un po' così. I miei acquisti vanno benissimo, ecco. L'unica cosa è che non mi convince tantissimo quel vestitino ultimo che vi ho fatto vedere con la riga rossa. La mia socia mi ha detto è sempre la mia suocera sempre sempre questi gli ho detto allora bene stai attenta perché divento la tua suocera <ride> oddio e così spero che vi abbia fatto un po di compagnia eh, monterò il video continuerò a montare il video eh, anche se l'audio non va non va non va a me non mi va perché quando ascolto io non va bene poi se voi sentite qualcosa ditemelo perché io non riesco a capire se il, il mio video è montato bene o se c'è qualcosa, qualcosa nell'audio ecco e niente spero che vi ho fatto compagnia e ci vediamo la prossima volta intanto carico qualche video anche se l'audio non va Tengo cellulare così intanto, e poi vi dico la prossima settimana ci andrò a Apple Store e vi aggiorno. E così, ciao ciao a tutti!